In tanti l'avete attesa come non so cosa, come forse il Natale, come i bambini aspettano il Natale. Siamo finalmente per la volta di gara 1 del Mugello. Voglio essere velocissimo nell'intro perché sarà una gara lunghissima. In quanto in fase di editing ci siamo resi conto che, per quanto era bella la gara, conveniva metterla tutta. Quindi taglierò a breve. Eh, anzi vi comunico che ci sarà soltanto il video di gara 1 perché gara 2 è stata praticamente l'opposto di quello di gara 1 gara 1 è stata la gara più bella della mia vita gara 2 sarà la gara più noiosa della mia vita ho fatto un solo sorpasso straconsentito non vi dico neanche come insomma lo troverete alla fine del video quindi eh, senza perderci troppo in chiacchiere io direi andiamo direttamente nel vivo del video pole del position dell'anno quindi ci siamo sono abbastanza tranquillo in quanto vabbè eh, bisognerà soltanto gestire ieri sul bagnato ero molto veloce e dobbiamo capire se sarò altrettanto veloce oggi sull'asciutto <trui> come dicevo nello scorso video si farà in pieno e questo fare dalla casa all'arrabbiata 2 tutto in pieno è qualcosa di spaziale ragazzi qualcosa di spaziale solo che probabilmente nelle arrabbiate mi muore un po' il motore però vabbè ce la mettiamo tutta insomma quel che viene viene quel che va va e tanto ormai ci stiamo giocando tutto per tutto Il campionato molto probabilmente se tutto dovesse andare per il meglio Sarà ancora aperto Altrimenti purtroppo già con la decisione di Gara 1 Sarà da chiudere togliere ogni pensiero al campionato si dimostrare il motore vabbè ormai non devo dirvi più nulla è resaputo che il motore non va una sera Ok, quindi tutto sommato in scia riesco ad andare un po' di più, ma come il motore si trova fuori dalla scia si sente che eh, va tanto sotto sofferenza. Pertanto come avrete visto, già che io entravo pieno nella casa nuova e Tarani mollava, infatti avrete sicuramente sentito e notato la differenza, insomma, dopo l'arrabbiata 2 ho dovuto di nuovo mollare e alzare il piede per non prenderlo. Quindi, tutto sommato eh, in scia il motore non è poi così malvagio, il problema è che quando deve tirare da solo, ahimè, non va insomma. tutta una gara a fare passo io passi tu il problema è che dietro si sta avvicinando Scofield e anzi si sta facendo sempre più grande negli specchietti chissà se riusciremo comunque a mantenere il nostro ritmo e andare o Scofield sarà perso incomodo della lotta Ormai è assodato che Scofield si sta facendo sotto, ma è lui che sta andando troppo forte o noi che ci stiamo dando troppo fastidio? Perché in fin dei conti sì è vero che stiamo facendo passo di passi tu, ma il tempo sul giro continua a migliorare. Probabilmente stiamo esagerando mai. È evidente che lui ne ha di più, quindi proverò proverò ad attaccarmi a Tarani grazie a lui, però chissà se, se ci riuscirò o meno, insomma eh, il motore mi sta proprio andando giù e niente, si sente che proprio non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Probabilmente mh, sulle cambiate fuma ancora, quindi ahimè c'è ben poco da fare, il motore è andato. Ok, sta iniziando l'ultimo giro di gara e posso provare a fare l'impossibile il tutto e per tutto, anche se sono molto lontani e molto probabilmente non riuscirò a riprenderli. Mi dovrò accontentare così della terza posizione e abbandonarmi all'idea di poter vincere il campionato. Ho avvicinato moltissimo, però a quanto pare non è bastato, anche se proprio in questo giro, quindi nell'ultimo giro avvelenatissimo, come avrete potuto vedere, eh, ho fatto il miglior giro della gara e il record, anzi addirittura è stata una cosa strabiliante perché eh, dopo di me il migliore è stato Schofield a circa 6 decimi e Tarani il best che ha fatto è stato un secondo da me. Quindi, i tempi c'erano e il guidare avvelenato ha pagato, però non, non si poteva fare tutta la gara così, quindi ahimè ho dovuto riservare questo spiraglio di energie per la fine. Comunque eh, vi metto subito dopo il video di gara 2, di quel piccolo spezzone di cui vi parlavo all'inizio di gara 2 e, e niente, ci vediamo dopo il video di gara 2. Mm-hmm. quindi come vi avevo accennato insomma avrete potuto constatare con i vostri occhi che eh, gara 2 eh, c'è stato solo quel sorpasso quindi è stata una emerita cagata comunque il video finisce qui ci vediamo prossimamente a Misano e il campionato ormai si è chiuso perché con il terzo posto in gara 1 e il secondo posto in gara 2 Tarani facendo purtroppo 100 punti eh, non, non c'è più nulla da fare però probabilmente potrebbe piovere anche a Misano quindi vabbè restate connessi che non vi dico niente questo video appunto finisce qui io vi auguro di cuore un buon anno visto che ormai siamo giunti nel 2021 quindi un buon anno di cuore e ci vediamo nel prossimo video